Buongiorno, oggi ho preparato il tutorial di questo make-up che è particolarmente indicato o per le persone che hanno gli occhi sporgenti oppure un po' gonfi o per quelle persone che come me hanno la piega palpebrale inferiore sempre molto marcata per cui si trovano sempre ad avere come questo piccolo salsicciotto di pelle nella palpebra inferiore per il quale personalmente mi struggo dalla pubertà ma bando alle ciance, vi lascio subito al tutorial. Buongiorno, oggi vi risparmio la realizzazione della base e il disegno delle sopracciglia, e come ho già anticipato, mi concentro direttamente sul make up occhi. Per questo tipo di correzione, trovo molto funzionale iniziare dal trucco della palpebra inferiore, che è proprio l'area che dobbiamo correggere. Utilizzo un pennello a penna per andare a scurire con un marrone bruciato tutta la palpebra inferiore, dalla rimaciliare fino alla piega palpebrale, che io, come vi spiegavo prima, ho particolarmente marcata. Questo darà la direzione al mio make-up e delimiterà la sfumatura degli ombretti durante la realizzazione del trucco della palpebra superiore. A questo punto inizio anche a scurire l'attaccatura delle ciglia superiori e realizzo una specie di eyeliner con l'ombretto che mi si va a congiungere con la sfumatura della palpebra inferiore che ho realizzato in precedenza. Siccome io non ho la palpebra molto tonica mi aiuto tirando la pelle per riempire anche le zone vicino all'attaccatura delle ciglia. Una volta delineata la struttura inizio a sfumare per bene i contorni ma sempre col pennello a penna per non perdere troppa definizione. Continuo fino a raggiungere un risultato di questo tipo. Prendo ora un pennello da sfumatura e inizio a creare un gradiente color nocciola che sfuma delicatamente verso la piega palpebrale. Mi interessa creare profondità ma voglio restare più leggera rispetto alla palpebra inferiore, che nel mio caso è l'unica parte che voglio andare otticamente a correggere. La tecnica che utilizzo io consiste nel prelevare l'ombretto e picchiettarlo ripetutamente con il pennello nella zona dove voglio maggiore intensità, finché il pennello non risulta quasi scarico. Solo a questo punto inizio a espandere la sfumatura verso la piega palpebrale, sempre picchiettando velocemente ma questa volta muovendomi avanti e indietro. Posso quindi aggiungere altro prodotto fino a raggiungere l'intensità desiderata, ma vedrete che con questa tecnica non sarà necessario stratificare all'infinito perché prestando il prodotto come vi ho mostrato si crea già un gradiente sfumato e intenso allo stesso tempo. Con queste gestualità inoltre è praticamente impossibile fare macchie, gli ombretti sembrano sfumarsi da soli. Se provate questa tecnica, fatemi sapere come vi trovate nei commenti. Ricordatevi di tenere sempre a portata di mano un pennello pulito per rifinire la sfumatura sui bordi. Una volta che la sfumatura è come la vogliamo, possiamo passare al riempimento della palpebra mobile, per cui mi munisco di un pennello a lingua di gatto, ottimo per le stesure piene e uniformi. Ci sono molte varianti che potrebbero stare bene con questo look. Se avete la palpebra superiore molto sporgente, vi consiglio di utilizzare un ombretto opaco su tutta la palpebra. Si può scegliere di stare tono su tono o di scaldare il tutto con un tocco di terracotta o di borgogna. Nel mio caso invece non devo correggere la palpebra superiore, quindi scelgo un marrone medio dal finish satinato con riflessi champagne per dare un tocco raffinato. Ovviamente ricordatevi di sfumare quest'ultimo colore con il resto del make-up utilizzando il pennello da sfumatura usato in precedenza. Per finire non può mancare il punto luce satinato all'angolo interno dell'occhio. Ultimissimo step, mascara nero sia sopra che sotto. Io non amo l'effetto troppo bold sulle ciglia, quindi cerco sempre di districarle e aprirle per dare un effetto più ordinato. Ed ecco il trucco occhi finito. Che ve ne pare? Ora basta un velo di matita sulle labbra e il look è completo. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e che i miei consigli vi siano utili. Alla prossima, ciao!